Ecco Riccardo, allora partiamo da te con il tuo primo prodotto, una top bonus su Telecom Italia. Sì, allora Valentina, giusto, faccio una spiegazione, sì. un, un preambolo abbastanza veloce. Ho preso in considerazione due sottostanti, che sono questo, Telecom Italia e quello che vedremo successivamente, sì. facenti parte del Nib, e che sono in debolezza, quindi hanno un andamento abbastanza debole rispetto agli altri titoli del paniere tale per cui capiamo come poter potenzialmente impostare una strategia che può essere anche una strategia di recovery quindi ho l'asset in, in portafoglio eventualmente lo vendo in perdita e utilizzo il certificato per eh, recuperare le perdite oppure proprio per utilizzare il certificato come strategia alternativa all'equity okay. allora partiamo dal top bonus top sì. bonus su Telecom Italia codice ISIN lo vediamo in sovraimpressione un DE000HB 9 YRW8 si acquista 100,25 100, allora Valentina è un prodotto di nuovissima emissione è impartito in negoziazione ieri infatti si vedrà che la data di regolamento sul nostro sito è il 15 di settembre perché sono T più 2 quindi sul sito si vede la data di eh, regolamento che non è altro che la data valuta del, di quando è stato emesso il prodotto quindi partito ieri che era 13 con valuta 15 come funziona? Short term, quindi view short term, uh, maturity dicembre 2022, una barriera molto alta, cioè significa abbastanza prossima a quelli che sono i valori correnti del sottostante. Mm -hmm. È un po' una scommessa che di qui a dicembre 2022, esattamente il 16 dicembre 2022, l'azione Telecom Italia si mantenga su valori più o meno attuali, o comunque sia leggermente debole ok in questo caso fixing iniziale 019.70 barriera 017.73 se telecom italia alla data di valutazione finale che è il 16 dicembre 2022 dovesse trovarsi al di sopra della barriera che è 0,17 allora chi ha acquistato il top bonus incasserà un bonus e 111,50 cioè ha speso 100,25 incasserà 11,25 euro in più quindi un rendimento sicuramente interessante un rendimento dell'11,33% circa che su base annua ovviamente aumenta perché annualizzato il rendimento è di circa il 45% quindi ritorniamo alla strategia chi può usarlo? strategia di recovery ho Telecom in portafoglio, sono in perdita, ho una perdita che più o meno ovviamente va a combaciare con quello che è il rendimento del top bonus, se mi aspetto o se aspetto che Telecom rimanga in un range ovviamente. In, o intorno a questi prezzi allora il top bonus può essere utilizzato come strategia di recovery vendo appunto l'equity e compro il top bonus per uh, eventualmente insomma rifarmi della recuperare, potenziale del recuperare la perdita oh. oppure proprio come strategia diretta mm -hmm. non credo che Telecom di qui a dicembre possa avere comunque un esplorato in termini di prezzi allora il top bonus in questo caso mi permette di ottenere un rendimento chiarissimo, anche perché comunque eh, anche se non sta performando diciamo in maniera eccellente in questo momento, sempre di un colosso stiamo parlando, quindi... Sì immagino che insomma un picco uh, così negativo uh, in teoria ecco, non, non dovrebbe uh, verificarsi e, eh, anche eh, sai, Valentina se... queste sono le storie a, cioè, fondamentalmente è vero, hai pienamente ragione però sui mercati o comunque le situazioni aziendali di, di, di comunque situazioni particolari, ne abbiamo viste tante la storia sì. ci insegna in tante situazioni particolari quindi mh, insomma mai dire mai purtroppo, sì, sì, no, certo, purtroppo certo, nella vita no. ovviamente eh, speriamo sempre che il titolo e eh, la strategia il business si riprenda quindi possa tornare insomma a, a performare bene chiarissimo Passiamo invece al secondo prodotto e cambiamo anche sottostante settore, quello dell'energia, perché abbiamo un express auto-callable su Enel. Sì, allora noi abbiamo già presentato questa tipologia di prodotto la scorsa settimana. Mm -hmm. Allora, in questo caso sottostante diverso, Enel, quindi il settore dell'energia, un prodotto che si acquista a 99,50 quindi sotto la pari. DE000HB9LLR8, il codice ISI. Come funziona? Allora, Prevede una scadenza naturale a novembre 2025 quindi chi volesse tenerlo in portafoglio potrebbe potenzialmente tenerlo in portafoglio fino a novembre 2025 ma questo prodotto prevede delle date di richiamo anticipato ogni tre mesi a partire da febbraio 2023 okay? ogni data di richiamo anticipato quindi il certificato può essere rimborsato uh -huh. e in fase di rimborso potrebbe pagare, o oh, scusami, in fase di rimborso pagherebbe un coupon di 2,35 euro. Quindi, uh -huh. a differenza degli strumenti analizzati in, nelle precedenti edizioni dove parlavamo di cash collect, cioè i, i prodotti che ti danno una cedola costante nel tempo, in questo caso... Il prodotto ti paga un coupon solo se viene richiamato, okay? mm -hmm. quindi solo se l'emittente lo richiama. Il coupon è un coupon con memoria, cioè vuol dire che se non viene richiamato la prima data di osservazione, si scala la seconda, la terza, la quarta, sono 11 date di osservazione, fino ad arrivare ad un coupon complessivo, mm -hmm. ad un ammontare di rimborso all'undicesima data, di 125,85, è la somma di 2,35€ ogni trimestre. Alla data di valutazione finale, che è tendenzialmente la dodicesima data, il dodicesimo trimestre, si possono verificare tre scenari Scenario migliorativo Enel si trova di sopra del suo valore iniziale, sì. il suo valore strike Viene rimborsato un ammontare di 128,20€ scenario peggiorativo scusami scenario intermedio mm -hmm. Enel si trova tra quello che è il valore strike e la barriera okay. tale per cui all'investitore viene rimborsato il valore nominale cioè 100 okay. scenario negativo è qualora Enel dovesse trovarsi al di sotto della sua barriera che è 3,38 sì. allora in questo caso il cliente incasserebbe una perdita in conto capitale e il certificato avrà un rimborso tanto negativo quanto più negativa sarà la performance okay, del sottostante certo. quindi cosa punta su? cosa punta questo certificato? Punta su una lateralità del sottostante uh -huh. e soprattutto una lateralità dovuta dal fatto che il meccanismo di autocall, in questo caso è trimestrale, di cui abbiamo parlato in precedenza è un meccanismo di autocall decrescente cioè alla prima data di osservazione il prodotto viene, viene richiamato in anticipo se Enel si trova ad un valore pari al suo strike che è 4,83 le date successive di osservazione questo trigger di autocall scende di un 5% ogni uh -huh. volta quindi è un meccanismo di richiamo anticipato certo. questo faciliterebbe il richiamo anche in caso di uh, negatività uh, del, del sottostante quindi certo. continua debolezza Quindi diciamo che sì la scadenza è al 2025 ma ci sono step progressivi sì. diciamo, di osservazione e di possibilità di richiamo del, esatto. Esatto, del, del certificato chiarissimo io direi, passiamo invece eh, ai prodotti quelli che ci presenterà eh, il nostro eh, di Lorenzo, ovvero a, a il top bonus su Intesa San Paolo. Partiamo da qui, Pietro. Sì, eh, anzi, se posso un commento veloce. Certo, certo, ricercato. assolutamente. Soprattutto se ho capito bene il, il fixing iniziale di, di Telecom Italia era 19,70, una cosa del genere, giusto? Esatto. Eh, complimenti, devo dire, forse prima volta in vita mia e faccio un complimento a noi juventino ma devo dire hanno peccato un, <ride> un momento per emettere straordinario perché ricordo che Telecom ha fatto il minimo storico proprio il giorno evidentemente del loro fixing uh, 19 e quindi insomma spesso uh, parliamoci francamente l'abilità dell'emittente deve essere anche emettere giuste condizioni di volatilità ma anche di prezzo e sottostante quindi è certamente un bel un, hanno scelto un bel timing per l'emissione uh, anche interessante quello su Enel che chiaramente su prezzi che ingolosiscono. Io um, vi mostro un, uh, il mio certificato è D E000 sì? Hotel Verola 4, Juventus Quadro. Udine 2, di Nicolasi magari a beneficio di chi sta a casa. Sì, sì, sì, lo vediamo poi anche in sovraimpressione. Ah, per, per. Fa, faccio una sì, battuta sì. prima che inizi, però vedi Pietro, ritorni sempre sulla Juventus. È vero, l'ha già citata due volte, anche quando deve citare il Ma codice me, Aivi ci me mette me dentro la Juve. È, è, è, è, esatto, è un napoletano tifa Napoli, il cuore eh, azzurro che però tendenzialmente si sta convertendo. È una, una rivalità insomma dagli anni Ottanta che si trascina fino esatto. ai giorni nostri. Guarda, sono, sono certo di poche cose nella vita, quelle è una delle non, non c'è modo di, non di cambiare bisogno. la fede è vero, si cambia moglie molto spesso ma la fede calcistica no guarda, wow, adesso è poco ma sicuro ecco. <ride> continuiamo va bene, tornando seri sì. allora il tema proprio in due battute è questo eh, come dicevo la BCE ha un po' alterato quello che è l'ecosistema in cui lavoreranno le banche nei prossimi mesi anni è un ecosistema in cui chiaramente le banche commerciali torneranno un po' a fare il loro mestiere no? che è marginale eh, chiaramente sullo spread fra gli impieghi e, il, e quanto prestano quindi si torna a un po' dopo anni in cui con tassi a zero le banche si, si sono dovute inventare diversi mestieri no? per portare gli utili a casa adesso tornano un po' a fare il loro mestiere e intesa potrebbe essere una di quelle banche che potrebbe più beneficiare di questo nuovo contesto nuovo scenario che poi se ci pensi una nuova normalità perché la cosa strana è i tassi a zero insomma morale a favola ho scelto questo come sottostante perché ritengo che possa ben performare ho scelto una scadenza breve, dicevo prima quanto sia complesso immaginare degli scenari a lungo termine quindi 16 eh, dicembre 2022, ergo si tratta di stringere i denti circa 4 mesi da, insomma, dal momento in cui si acquista e l'ho scelto ultimo elemento perché ha una barriera non solo profonda Uh, ovvero posizionata a 1,45 euro ma una barriera discreta quindi ricordo che anche qualora dovesse essere toccato questo livello 1,43 nel corso della vita del prodotto ma la scadenza, il prezzo di intesa sopra questo livello barriera il prodotto paga e paga anche discretamente perché 113 è un rendimento del quasi 4% in 4 mesi che equivale a un rendimento superiore al 15% anno su anno su cui credo tutte le persone ragionevoli ci metterbbero la firma. Quindi in conclusione ci sono tutti gli elementi che mi fanno piacere il prodotto, un sottostante di qualità, una barriera sufficientemente distante, uno sì. scenario favorevole e quindi è un prodotto che mi sento di caldeggiare Chiarissimo. Ecco, io direi passiamo anche subito al secondo, ti eh, farò una domanda rispetto al, al sottostante, anche perché abbiamo poi un intervento live da parte dei nostri telespettatori con richieste che arrivano e cercheremo anche ovviamente di rispondere ai nostri telespettatori da casa, però prima l'analisi del bonus cap sul DAX e qui ti faccio io innanzitutto una, una domanda Pietro perché ecco DAX ovviamente si parla di Germania e noi l'abbiamo detto tante volte come eh, questo paese in realtà stia soffrendo particolarmente lo scenario internazionale essendo legato a doppio filo per quanto riguarda la questione energetica alla Russia, il gas che arriva attraverso o meglio arrivava forse attraverso il Nord Stream 1 e poi è legata a doppio filo anche alla Cina per eh, le materie prime soprattutto insomma eh, il, il microchip e, e tutto quello che riguarda il settore dell'automotive che è il settore trainante ecco eh, in, in Germania uno comunque dei settori ecco ti chiedo in realtà innanzitutto come questo scenario macro poi influisca eh, sull'indice e sui prodotti appunto che sono riferiti proprio all'indice al DAX come quello che ci presenti se una correlazione naturalmente? Sì, è chiaro, sì, il mercato tedesco soffre un po' come soffrono tutti i mercati azionari mondiali. La Germania chiaramente ha una peculiarità che, per la quale la crisi energetica impatta in maniera rilevante. La mia intuizione in questo caso è legata proprio a quanto dicevamo, no? i primi nove mesi dell'anno sono stati otto mesi e mezzo, sono stati complicati per l'indice tedesco ricordo che noi a inizio anno avevamo il DAX index sopra i 16.000 punti e adesso siamo, siamo poco sopra i 13.000 quindi qual è l'idea di questo prodotto mm -hmm. eh, anzitutto andare su un indice e questo comporta sì. chiaramente una minor volatilità rispetto al singolo titolo di cui abbiamo parlato in precedenza eh, in questo caso abbiamo una barriera non continua ma discreta e l'ho scelta proprio perché l'indice è tendenzialmente meno volatile e perché ritengo che sia difficile ancora una volta, qui la scadenza è 16-12, considerando che il DAX ha perso già il 18% a inizio anno, faccio fatica a immaginare un DAX a meno 30% da qui a fine anno, perché la barriera è posta proprio a circa l'11,5% dagli mm -hmm. attuali livelli, quindi barriera eh, insomma a abbastanza lontana, 11.623, poi per carità, mai dire mai. però insomma, mi sembra un prodotto interessante. Io questo lo utilizzerei. In più con una logica tattica magari su un giorno di sell off sul DAX mm -hmm. si riesce a prenderlo anche sotto la pari adesso siamo lì, lì siamo 99,69 denaro 170 lettera questo aspetto un eventuale storno violento del DAX per prenderlo magari un po' più sotto la pari e avere un rendimento che ancora una volta è molto interessante qui alziamo nettamente l'asticella parliamo di un 7% che hanno su anno è il 27,5% è un prodotto un po' più delicato per la barriera discreta uh, dove probabilmente ci vuole un po' più di <coughs> timing e quindi prendendolo magari al momento giusto e anche un po' più di gestione attiva. Chiarissimo, ecco un commento innanzitutto da parte di Riccardo dei prodotti eh, presentati da Pietro e eh, mi sono segnata insomma questa cosa del, eh, dell'indice che come ha detto Pietro in realtà garantisce rispetto all'azione di un'azienda un livello di protezione magari superiore Sì assolutamente, mm. ovviamente sono, hanno una volatilità cioè più smussata piuttosto sì. che andare sulla single, sul singolo stock e sicuramente la scelta di Pietro come sottostante è una scelta azzeccata su un prodotto come il bonus cap che ha un livello di rischiosità maggiore mm -hmm. rispetto agli altri perché? perché la barriera viene osservata in continuo quindi cosa significa? significa che la barriera può essere osservata in qualsiasi giorno di contrattazione quindi durante i giorni di mercato aperto quindi questo aumenta la rischiosità del prodotto rispetto ad altri prodotti come il top box che hanno delle barriere osservate esclusivamente a scadenza. quindi sono d'accordo con Pietro sulla mm -hmm. scelta di entrambi i prodotti sì. e sono d'accordo con Pietro sulla scelta dell'indice sul prodotto più rischioso quindi sicuramente Chiaro, le due cose si controbilanciano esatto, diciamo, così. Time, diciamo un time frame corretto insomma dal punto di vista di una gestione di portafoglio che eh, può ruotare velocemente, può ruotare nel tempo dicembre 2022 quindi secondo me insomma, è sicuramente una maturity interessante e ora direi forse un po' meglio lavorare con questi prodotti sullo short term piuttosto che buttarsi su scadenze medio-lunghe mm -hmm. vista l'incertezza insomma può cioè, essere un po' più particolare un po' più rischioso. Abbiamo anche l'analisi live perché c'è un nostro telespettatore che saluto e che ringrazio Andrea che ci ha chiesto un prodotto in particolare un certificato in particolare chiedendo se è una buona occasione ci ha segnalato l'Aisin eh, io non lo ripeto perché certo. è lunghissimo ma il nostro il nostro riccardo se l'è segnato e quindi magari ecco vogliamo rispondere alla richiesta di andrea sì allora lo, lo cito al volo sì. così anche pietro eventualmente può, certo, guardarlo può guardarlo e insomma può farci una, un ragionamento allora codice ISIN DE E000 HR quindi hotel roma 9 S di Savona, ZH6 è un cash collect, quindi prodotti uh -huh. che pagano cedole worst off, quindi su un paniere i titoli sottostanti sono AMD, quindi Advanced Micro Device quindi settore fondamentalmente chip, Intesa San Paolo e Tesla è un prodotto in sofferenza, insomma, in quanto eh, diciamo, il prezzo di mercato attualmente è intorno ai 67 euro. Questo è stato emesso a settembre 2021, Valentina, quindi diciamo un anno fa eh, ormai, sì. eh, con dei eh, fixing sicuramente eh, più alti rispetto eh, ai valori correnti dei sottostanti. Per, almeno per due dei tre, in quanto AMD e intesa San Paolo sono in posizione di negatività, cioè cosa significa? Significa che ad oggi AMD perde un 27% rispetto al fixing iniziale, intesa San Paolo circa un 20%. L'unica positiva è Tesla, uh -huh. che è positiva del 16%. Come funziona il prodotto? Il prodotto paga trimestralmente 1,73 se tutti i sottostanti si trovano al di sopra della barriera. Quindi, in questo caso, il prodotto continua a pagare pure in negatività, continua a pagare comunque la sua cedola, è un coupon di 1,73, cioè non è un coupon elevatissimo, uh -huh. però sicuramente un coupon che tenuto comunque nel corso del tempo cioè diciamo, uh, costituisce una buona e un interessante eventualmente rendita ce ne sono di coupon più interessanti mm -hmm. e eh, però ovviamente dobbiamo uh, ricordare che questo prodotto è stato strutturato un anno fa quindi yeah. a condizioni diverse di mercato ehm, Allora, eh, come detto, è un, po una è un prodotto sicuramente interessante e rischioso però perché, perché soprattutto MD è il worst off, quindi sta comandando, comanda l'andamento mm -hmm. del certificato e soprattutto bisognerà capire con quale ottica se il cliente lo prende con un'ottica un po' di rimbalzo di entrambi i sottostanti quindi di AMD e di Intesa San Paolo per poterlo rivendere quindi magari incassare qualche cedola a rivendere oppure se vuole tenerlo fino alla scadenza 2024 e puntare anche potenzialmente a una situazione statica perché perché se il cliente lo comprasse ora a 67 Giunti a scadenza alla stessa situazione, il certificato rimborserebbe il 100%, quindi avremmo comunque un incasso cedolare più un incasso del differenziale tra 67 e 100. Sicuramente un prodotto un po' più eh, diciamo, per cuori impavidi, quindi mm -hmm. insomma... È perché è un paniere molto composito sì, questo, esatto. eh, fa riferimento a settori insomma, completamente eh, diversi, per cui è anche un po' difficile da gestire, mi sembra. Un po' difficili eh. a gestire, sono prodotti magari scorrelati mm -hmm. l'uno con l'altro, okay. e quindi sicuramente, magari eh, diciamo, il fatto di avere prodotti non esattamente sottostanti, non esattamente correlati, crea un po' di diversificazione all'interno del, del paniere stesso. Ci si può fare sicuramente un ragionamento, l'amico sicuramente saprà quelle che sono quella che è la propria propensione al rischio cioè, e quella che è la propria composizione di portafoglio, però è un prodotto da valutare. Magari Pietro, che eh, insomma è un sì. po' più avvezzo al rischio, a rischio, a rischio esatto. può dirci qualcosa in più. Ma guarda, ribadisco un po' quello che dicevo prima, con scenari sì. così complessi un prodotto 24... Cioè, non sappiamo dopo domani che succede, immaginiamo nel 24 è una bella scommessa io onestamente mi, come dicevi in apertura mi dedicherei più a strategie di breve perché veramente magari sono io che faccio fatica ma non riesco a immaginarmi i prezzi nel 24 perché abbiamo troppi, troppi incogniti all'orizzonte, ricordo però che uno dei vantaggi dei certificati è che il deal con uh, l'emittente non è quello di portarlo fino a scadenza la cosa bella dei certificati è che negoziano in continua dalle 9.05 alle 17.25 ergo c'è cioè un market maker pronto eventualmente a riassorbire le quantità comprate o a venderle e questo garantisce una grande flessibilità, quindi non il prodotto ti incaglia uh, fino a, a che scadenza ci separi ma la grande flessibilità è proprio questa, cioè se non credi più nell'idea lo puoi servire a mercato e questo secondo me è una delle doti che deve avere un prodotto finanziario, cioè non ingabbiarti ma darti l'opportunità di muoverti in maniera molto veloce.